Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento del webinar mensile insieme a DG. Un saluto a tutti quanti presenti. Mi scuso per il lieve ritardo, ma abbiamo avuto alcuni problemi di collegamento col webinar però siamo qui e quindi partiremo subito. Ovviamente do un saluto a tutti, a tutti quelli che conosco, vedo un po' di gente che conosco molto bene, spero stiate bene, eh, allora, allora, allora, mh, oggi tema interessante, a mio avviso, molto interessante, interessante per me nel trattarlo e quindi anche per voi, ovviamente come diciamo sempre, eh, domande, no? eh, siamo qui apposta in webinar live, quindi se ci sono delle domande volentieri le andiamo a, andiamo a, a sviluppare e a vedere sui grafici, e niente. Allora, adesso mh, voi vedete il mio grafico di euro-dollaro giornaliero? Mh, è anche difficile qui trovare un trend. Eh, ma in effetti, è proprio questo, anche un po'. No? La sfida del trader di andare a cercare di carpire quello che il mercato ci sta dicendo. In questo caso, il tasso di cambio. Euro dollaro, ma potrebbe essere un altro tasso di cambio e da lì trovare, diciamo, la struttura che ci sta, che si sta sviluppando. E soprattutto, la cosa più importante alla fine è quella di trovare la direzione giusta di quel momento, cioè la direzione che il mercato sta prendendo o ha già intrapreso per appunto eh, fare un'operazione profittevole tendenzialmente quindi in, in linea generale se vogliamo i trend accompagnano il trader perché mh, noi possiamo, possiamo sì entrare in posizione reversal, non reversal in un range eccetera però poi alla fine quello che si deve sviluppare nel momento in cui vogliamo essere diciamo profittevoli no? su quell'operazione sarà... Eh, una tendenza, magari anche di breve no? che, si è, che, che si viene a creare ma una tendenza Ecco, diciamo che oggi cercheremo di andare a lavorare e capire un po' questo tipo di aspetto questa cosa eh, ripeto non è sempre facile però cercherò di essere abbastanza come dire mh, semplice ecco, nella spiegazione, di farvi vedere degli esempi e ripeto se ci sono delle domande volentieri siamo qua per rispondere allora, intanto bisogna eh, differenziare, a mio avviso, quello che è un, uh, un ambiente temporale, una, una fascia temporale di, di azione, no? Cioè, noi trader possiamo scegliere che tipo di trader vogliamo essere, ma soprattutto che tipo di azione vogliamo compiere, che tipo di operazione vogliamo fare. Quindi, io vi parlo sempre, dal mio punto di vista, dal mio approccio al trading, io posso decidere di essere un beh, io sono un trader tendenzialmente multiday, quindi non sono un trader intraday, sono un trader multiday e eh, lavoro su eh, operazioni di brevissimo, come le chiamo io, quindi, che magari possono durare 1, 2, 3, 5, 6 giorni. Quindi classico swing trading multiday, quindi mh, solitamente le posizioni vanno da 2 a 7 giorni oppure anche in alcuni casi quando riesco a capire e scovare magari una situazione più particolare un trend che può durare più tempo anche stare a mercato qualcosa in più per esempio no? e quindi riuscire a cercare di eh, trovare degli spunti diversi eh, questo periodo del mercato diciamo che ci fa essere mi fa essere un trader più di brevissimo, quindi più il primo, quindi eh, movimenti massimo di qualche giorno, cercando di capitalizzare i movimenti di 3 4 5 giorni, per esempio, e questo, diciamo, è quello che almeno al momento sta pagando e, ed è secondo me la soluzione per il mio modo di tradare migliore. Ma anche in questo caso, anche lì dobbiamo cercare di capire una tendenza e sfruttarla. Ecco, questo no è, è un po' la cosa, sfruttare il trend. Allora, io oggi vi farò vedere tendenzialmente due time frame, forse tre, nel senso che potrei anche in alcuni casi mostrarvi in quattro ore, ma tendenzialmente dividerei la cosa principalmente in due parti, che sono eh, il mh, trovare degli spunti eh, di trend e quindi poi sfrutt come sfruttarli, Su. Una fascia temporale un po' più ampia, che vuol dire da due settimane in su magari, no? Quindi due, tre, quattro, cinque settimane, solitamente difficilmente di più. E eh, una fascia temporale invece di due, tre, quattro, cinque giorni. Eccola qua. Quindi le due cose sono eh, due, mh, due facce del mio trading molto simili eh, che possono entrambe pagare. Ok, Però ovviamente se io vado all'interno di, um, di, un, di un mercato e magari mh, valuto un trend rialzista, perché quello è, e mh, entro con una posizione, non so, uh, di medio termine, magari nel breve fa vari quello che doveva fare, però poi magari rischio addirittura di prendere uno stop loss, perché magari nel, nel medio termine invece il trend non era proprio così, no? Non era proprio come. Lo avevo pianificato io e quindi è tutto una, un equilibrio in questo caso che noi dobbiamo andare a, ad avere adesso probabilmente certe cose le capirà soprattutto chi è un trader già un po più navigato qui quindi chi magari almeno ha un paio d'anni di esperienza almeno però ecco voglio cercare di sforzare anche chi è un po' meno di due anni che fa trading magari addirittura qualche mese e che magari certe cose le, le sente però probabilmente non le può capire fino in fondo quindi mi scuso già se alcune cose magari probabilmente c'è chi le può capire di più perché c'è passato no? le, le, le riesce proprio a, a fare sue allora partiamo da qui partiamo da, da, da, da, dall'idea partiamo dall'idea di, um, di avere sempre un grafico diciamo settimanale inizialmente come view questo è sempre l'euro-dollaro non mi interessa il momento che l'euro dollaro abbia o meno una tendenza un po' confusa no? negli ultimi mesi, mi interessa adesso, qui, vedere quella che è la tendenza di fondo. Allora, se io vado a prendere il grafico in questo modo, noteremo che ci sono due, due macro tendenze, no? una rialzista e una ribassista. Eh, che se andiamo a notare si sono venute a creare con dei punti di acquisto di vendita più importanti. Quindi, se io vado a prendere questa situazione, prendo la pennetta così, eccolo qua, vedete che da questi livelli di minimo si è creato un trend con dei minimi massimi, quindi delle aree, eh, per cui poi da qui, con questo massimo, non, almeno nell'ultimo anno e mezzo, due, non si sono venuti più a creare nuovi massimi. E addirittura si è iniziata a creare no, una tendenza ribassista con tutti i livelli, questi qui che vi faccio vedere, tutte queste zone, sono punti di... Mh, aspetta, che faccio così. Ok, sono punti di swing, quelli che io chiamo punti di swing, cioè punti dove il mercato swinga e crea un, una mini inversione, che può essere più, più inverso, inverso, di inversione, quindi può creare veramente un'inversione di medio termine, quindi crea un nuovo trend, oppure anche solo di breve. Ecco, su questi punti diciamo che è da sfruttare il trend. Ovviamente in questo caso se io mi vado a prendere un grafico a barre settimanali eh, la mia view sarà una view diciamo un po' più di ampio respiro e quindi nel momento in cui vado a, mm, a prendermi un, un grafico eh, come questo se eh, riesco ad entrare No, eh, su un trend su questa zona o su questa zona sicuramente ho un'operazione almeno sulla carta poi adesso noi lo vediamo qui no, con, con già la mappa disegnata ma per farvi capire sulla carta già ho una posizione che eh, potrebbe durare invece di qualche giorno qualche settimana quindi magari se entro qui per esempio una due settimane tre settimane quattro settimane, no? o se entro qui una, due, tre, vedete, quattro, cinque, sei settimane, cioè ovviamente lo sfruttare una tendenza di medio termine ci permette, perché noi poi guardiamo il time frame come se fosse un unico time frame, cioè se io guardo un settimanale ovviamente la tempistica, è diversa, ma le candele sono le stesse. Cioè, cosa voglio dire? Un trend spesso si sviluppa, una volta che parte dal minimo, dal minimo a uno swing, ve lo dico io per esperienza, va dalle 3 alle 6 barre no? di movimento. Poi c'è la, la cosa straordinaria, mm, un titolo azionario che fa no? la sovraperformance, o un indice per esempio, ma se, se invece noi andiamo sui cambi, i cambi tendono... a ad avere un movimento diciamo che si muove mh, circa così quindi ai primi segnali di cedimento per esempio in un trend long possiamo pensare di uscire ma qui vi farò vedere anche un po come si può poi gestire la cosa nel senso che bisogna cercare di sfruttare i movimenti di trend magari spostando per esempio lo stop ehm, quindi quello che voglio dire è nel momento in cui questo è un grafico settimanale è ovvio che se io entro per esempio su questa zona, so che potrei stare a mercato una, due, tre, quattro, cinque settimane, sei settimane, vediamo, no? E più ci allontaniamo, più ci allontaniamo dallo swing, dal minimo di swing che ha creato il movimento, e qui mh, vi, vi spiego rapidamente che cos'è uno swing, perché molti di voi magari alcuni qua vedo qualche nome da carlo ad alessandro eccetera che andrea che, che mi conoscono molto bene sono iscritti anche al platinum ma alcuni altri no lo swing è quando il mercato forma per esempio un nuovo massimo quindi massimo massimo massimo e rompe il minimo ecco che questo diventa uno swing di massimo quindi uno swing high detto in inglese se vi piace proprio l'inglese un swing di massimo oppure qui vedete questo fa un minimo non lo rompe mai poi non lo rompe mai e poi lo rompe quindi quest'area qui è l'area di swing low cioè swing di minimo questi li ho, li ho un po' cognati io così eh? poi magari c'è chi li, li vede in altro modo penso che se cerchiate su youtube o su, su, su google non so quanto trovate di questa cosa probabilmente troverete qualche mio articolo io l'ho coniata così la cosa insomma negli anni essendo un profondo studioso della dinamiche del prezzo l'ho coniata così quindi questi swing high e swing low per me sono i punti di maggior interesse nell'acquisto o nella vendita, o nella chiusura di una posizione. e eh, Quindi se io mi trovo già un po' lontano dall'ultimo swing, quindi se io sono long, no? se sono long e ho acquistato proprio sulla rottura del possibile minimo di swing, per me, in questo, in questo caso, sono molto vicino al minimo di swing. Quindi più ci entro vicino al minimo di swing e più per me l'operazione può avere margine di profitto, quindi può avere una durata anche un po' più lunga. Nel caso specifico di un grafico settimanale può durare qualche settimana, ricordiamo sempre tendenzialmente 2, 3, fino a 6 solitamente nei cambi ci può stare, anche perché magari c'è la settimana come questa, un po' laterale per esempio, no? Eh, magari noi vogliamo uscire solo ad un segnale di, di inversione in atto eh, no? come cer certe, certe situazioni allora va bene però insomma quella è un po' dalle 2 alle 6 candele il movimento tende un po' ad esaurirsi poi magari continua come è successo qui perché poi qui se c'è stato un ritracciamento ma è ripartito ma se io sono un trader e in questo caso un trader che quella, la doppia faccia dicevamo la faccia quella che in un'operazione può stare dentro anche qualche settimana su una situazione di indebolimento qui io esco No? io esco, in uno di questi livelli io esco, non mi interessa di prendere fino a qua. qua poi lo riprenderò qua e vado a prendere questo, perché noi facciamo swing noi cerchiamo gli swing per fare swing trading, questo io lo faccio su, sui cambi lo faccio su, sugli indici lo faccio sull'oro lo faccio sui titoli azionari lo faccio sul bitcoin, non mi interessa l'asset in, in questo caso i mercati si muovono così ok? è ovvio che nel carattere di quell'asset c'è magari una volatilità maggiore, per esempio, e qui vedi Bitcoin, vedi titoli azionari, alcuni titoli azionari, vedi alcuni indici in alcuni momenti particolari, vedi a volte anche l'oro, l'argento, il petrolio, no? I cambi tendono ad essere un po' meno volatili, diciamo, tendono ad essere un po' meno, ehm, con percentuali no? di volatilità, di movimento, meno pesanti, sia short che long. Però è questo. Quindi... Quando io mi trovo in una situazione in cui riparte un movimento, eccolo qua, perché noi eravamo, se noi guardiamo l'euro, e vi ho preso questo esempio proprio perché euro-dollaro, penso che sia uno dei cambi che tendenzialmente, che voi facciate o meno forex, un po' seguite, ecco che mh, qui c'era stata un po' no, di, di, di, di, di, di lateralità, e da qui, quando è partito il movimento, è un po' come qui, parte un movimento short, che poi non continua, Qui parte un movimento long, qui però invece ci dà la possibilità no? di fare qualcosa. Quindi, se parte un movimento long, boom, io poi ho la possibilità in questa zona, ovviamente, oggi non parleremo ragazzi dei trigger, cioè dei setup di entrata, molti di voi li conoscono, chi non li conosce può andare sul mio canale YouTube, c'è, ve lo faccio vedere datemi un secondo sul canale di g intanto assolutamente ma anche sul canale aspettate che faccio così ma anche sul canale di eh, mio di arduino di airforex quindi vi faccio vedere sul mio canale su quello di g abbiamo... io ho fatto anche un sacco di webinar nel tempo dedicato... dedicati ai trigger che utilizzo eh, se andiamo su qui quindi andiamo su playlist, ecco qui, guardate, se noi andiamo qui ci sono le playlist, nelle playlist c'è il buon uh, corso, se lo trovo, uh, corso gratuito di price action trading, 69 video, ci cliccate e dentro trovate... Guardate, una watch list potete anche fare così proprio. Tac, vediamo se... Eccolo qui, vedete qua c'è ancora questo che gira. Guardate un po', trovate praticamente ogni video, 69 video fatti negli ultimi 12 anni, il canale è aperto dal 2010, e trovate Pimbar Strategy, pin bar Strado, più Massimo, Swing Trading, versioni di tendenza, bla bla bla, no? Pam pam, pam un sacco di roba. Quindi se avete al momento, siete, se siete con noi da tempo, eh, seguite IR Forex, eccetera, magari siete anche iscritti ai nostri servizi, queste tante cose le sapete. Ma se siete un po' all'inizio con la price action, per quanto riguarda tutta la questione del trigger, andate a vedervi questo, è gratuito, c'è tutto. Mm? Eh, oggi per me è importante dirvi proprio eh, un po' come gestire, no? come Affrontare queste tendenze come cercare di sfruttarle e dicendolo a voi, ragazzi, le dico prima a me stesso, eh? ecco perché poi mi piace fare questi webinar perché ripeto certe cose, le rivedo, le rifocalizzo anche per me, per il mio training, eh? Fa sempre bene. Per me è sempre un momento di crescita quando faccio qualche corso, qualche webinar o qualche. Diciamo, do qualche spunto operativo. Tra l'altro, volevo dire, Alessandro dice c'è un mare di roba, assolutamente Ale, eh, sì c'è un sacco di roba, tra l'altro prima mi chiedevi se sarà registrato, sì sarà registrato, Alessandro probabilmente lo inserirò in questa in quest'area, tra l'altro, della, della playlist del corso gratuito di Persection Trading su YouTube, quindi tranquillo che mh, non ci sono problemi, ti potrai tranquillamente eh, al massimo rivedere no? il, il webinar ecco volevo dire a tutti quelli che sono presenti tra l'altro che vogliono andare a mm, come dire eh, approfondire ancora meglio no? i discorsi della price action sappiate che qui faccio eh, se andate sul sito yarforex yarforex.com eh, abbiamo organizzato una settimana di trading ok due ore al giorno, tutte registrate, quindi chi avrà la possibilità di, di venire, ovviamente è tutto online, avrà anche la registrazione, quindi se non può venire alcune, alcune puntate, sa che può comunque avere la registrazione. E se andate sul sito e fate clic qua, è una settimana, sono da martedì a sabato, dal 22 al 26 marzo, saremo io e Antonio, il mio collega, dove tratteremo... Da tutta la struttura tratteremo i trigger, tratteremo, tratteremo il Fibonacci, tratteremo, tratteremo l'arduinacci, tratteremo il money management, il piano, il mindset molto importante, i processi decisionali, insomma un sacco di roba ragazzi, un sacco di roba. Quindi se volete sapete che avete la possibilità di iscrivervi, c'è ancora un mese, siamo il 22 febbraio però ci siamo presi per tempo perché poi tanti si iscriveranno. Bene, eh, quello di cui appunto stavo dicendo quindi, ritorniamo un attimo a bomba sul nostro argomento. Eh, dobbiamo vedere una gamba, cioè noi per capire se c'è una tendenza in atto non possiamo, cioè, per carità, possiamo anche cercare di anticiparla, in questo caso spesso i segnali di inversione no? per esempio possono essere buoni, ma in questo caso nel topic di oggi a me non interessa parlarvi dell'inversione, ma dello sfruttare una tendenza. Allora, per sfruttare una tendenza io devo avere una tendenza in atto, che sia anche di breve, non mi interessa. Io devo avere una gamba. Una gamba, massimo-minimo, minimo-massimo, eccola qua. Se ho una, anche questa eh, può essere una gamba. Poi però l'annulla un po', perché c'è una candela verde di volatilità, quindi mi cambia tutto. È un po' quello che sta succedendo nell'ultimo periodo. Guardiamo un po', no? Guardate un po', eccolo qua. Cioè noi ci siamo trovati con una tendenza, che è una tendenza short, quindi sfruttiamo la tendenza, cerchiamo di prendere i punti di swing e trovare i punti di entrata. Qua ce ne sono svariati. Almeno un paio nel weekly, poi nel daily ne troviamo molti di più, magari poi ci andiamo anche. Eh, adesso però, come adesso, soprattutto dopo la candela verde, questa qui settimanale, di qualche settimana fa, circa 3-4 settimane fa, sembra un po' cambiata no? la situazione. Sembra... Un po' come è successo qui, cioè io non posso adesso pensare di entrare nel trend e prendere questo come swing e starci dentro così, set and forget, come dico sempre, no? per un'operazione un po' più di ampio, ma devo stare un po' più attento, perché la situazione, la struttura sta chiamando un qualcosa che ancora non possiamo sapere. Poi magari scenderà, ma questa verde mi genera una gamba, già solo lei, che mi annulla un po' questa continuazione. No? È un po' quello che è successo qui, ovviamente è diverso, non è perfettamente uguale, però un po' lo ricorda. E se guardate, poi la, la, la settimana successiva addirittura c'è stata volatilità al ribasso, quindi quando ci sono queste candele short-long, soprattutto di ampia volatilità, che creano una lateralità, insomma, attenzione, perché eh, non si ha ancora una vera e propria struttura, no? Di trend, di, voglio dire, cioè di, di corrente, eh, e quindi in questo caso uguale, no? in questo caso anche qui noi abbiamo una tendenza in atto, potremmo avere un massimo, un massimo di swing per una posizione short, ma la candela verde della settimana, questa qui di, di, fine, genna eh, di fine gennaio dovrebbe essere, perché ormai siamo alla terza di febbraio, quasi la quarta, no? Eh, vediamo un po', qual è questa qui? È l'ultima di gennaio infatti, quindi... Sì, perché il 31 gennaio era. Uh, era, era un vediamo un po' era un, era un lunedì, infatti, ecco perché. Quindi, vedete un po' no, com'è la, la situazione. Io vi dico che in questo momento se dovessi fare sfruttare il trend di euro-dollaro, hmm, vi direi: beh, insomma, no? diventa un po' difficile. E qui così mi viene in, in aiuto, per esempio, qualche altro cambio di valute qualche altro cambio di valuta che invece mi sta magari dicendo cose un po' diverse, cioè mi sta probabilmente dicendo che il mercato potrebbe essere in continuazione long. Eh, mi viene da dire per esempio il cambio dollaro-yen. Il cambio dollaro-yen, eccolo qui, eccolo qua, vedete è un cambio che ha una struttura completamente in trend con molti swing, però se ci pensate, la parte bassa è sempre stata acquistata. Quindi eh, io vedo una gamba, una prima, bam. poi vedo un ritracciamento e un ritorno su, poi ulteriore, vedete qui, tutti questi punti sono possibili punti di entrata per chi fa price action. Ovviamente, ripeto, stiamo sempre analizzando solo un weekly, quindi qui le operazioni durano almeno qualche settimana solitamente, a meno che insomma non troviamo un movimento talmente repentino, vogliamo incassarlo e capitalizzarlo, questo voglio dire non è mai sbagliato, okay? l'importante è essere consapevoli di quello che si sta facendo. In questo caso altra gamba, altro ritracciamento, altra gamba, altro ritracciamento, e qui vedete che il mercato potrebbe fare un'altra gamba, e quindi è tutto in linea. Questo, questa zona, dove siamo ora? vicini all'ultimo swing di minimo in una tendenza chiaramente rialzista questi sono punti buoni per un acquisto ok mentre l'euro dollaro in questo momento a noi che facciamo trading con la price action ci dice facciamo attenzione magari prendiamo degli spunti più sul daily o addirittura attenzione anche al daily perché magari la, veramente la struttura è, è, è molto indecisa su e giù su e giù giù e su giù su su non è così chiara non c'è una corrente difficilmente riusciamo a sfruttare un trend sia di breve daily sia di medio weekly questo invece nel medio almeno può essere un, un, buon, un buon cambio e vi voglio far vedere un'altra cosa perché, perché nel nelle valute, oggi noi stiamo parlando di sfruttare i trend nel mercato Forex, la cosa che eh, appartiene al Forex e non appartiene a nessun altro mercato, almeno in questo modo, è la correlazione. La correlazione ci, nel Forex ci permette a volte di sfruttare il trend ancora meglio. Ovvero, se io vado a prendere una situazione di questo tipo, è noto un dollaro yen in salita che fa i suoi swing, abbiamo capito, no? e non fallisce il movimento e quindi io qui solitamente magari posso già comprare un settimanale oppure sfruttare no? un daily che al momento non mi sta dicendo long eh? mi sta, si sta, un po in, sta dando un po' in lateralità ma magari sfruttare un daily perché il weekly si sviluppa in 5 giorni no? di mercato, da lunedì a venerdì compreso Magari il mercato del dollaro yen può andare ancora più giù e poi magari qui ci dà un nostro input. Ecco che noi possiamo entrare con una strategia, diciamo, su daily, con un trigger su daily, ma magari in quel caso sfruttare una tendenza più di ampio respiro. Perché? Perché è quello che vi dicevo prima, cioè noi siamo vicini all'ultimo swing low, al swing di minimo settimanale, che può riportare un'altra gamba di rialzo, no? anche fino magari addirittura a 118, cioè vorrebbe dire magari andare a comprare magari su questa zona, o addirittura un po' più basso, e magari riuscire a entrare in un trend che parte, e a quel punto quindi può diventare veramente un trade, che dura 3-4 settimane, e che invece di prendere magari 100 pips o 150 pips sul daily, ne andiamo a prendere 3-400, vi dico che è già successo, svariate volte, mi è successo questo non è che succede annualmente eh, 100 volte però quelle 3-4 situazioni poi dipende dall'anno dove si riesce a sfruttare una tendenza perché ormai è chiara la situazione beh, ci possono essere e ci saranno sempre ve lo dico perché ormai ho 15 anni 16 quasi di esperienza nei mercati e vi posso dire che eh, col, almeno col mio approccio se si prende il minimo giusto il massimo e si riesce a capire che è quello giusto perché inizia un movimento da quel minimo da quel massimo ovviamente stando attenti e eh, seguendo un po' la, la situazione si può andare a realizzare dei profitti un po' più ampi in quel caso però che durano di più quindi bisogna anche essere capaci di mantenere la posizione magari ovviamente spostandosi con gli stop e quindi capitalizzando anche nel momento in cui il mercato magari va contro quindi perché poi eh, sappiamo, no? noi abbiamo una pianificazione nel mercato per uno qualsiasi cosa mh, che a noi non ci interessa, quindi che possa essere un dato macro macroeconomico piuttosto che un, una notizia, qualsiasi cosa, non ci frega, può subire un cambiamento anche repentino e, e anche di lungo termine, no? quindi noi comunque andiamo a modificare la nostra posizione, il nostro stop, il nostro rischio, soprattutto quando abbiamo già guadagnato una parte. ok? Quindi in questo caso questo. E quindi vi stavo dicendo la correlazione. Allora io vi faccio vedere una cosa che ho notato in questi no, oggi, in questi, queste ore, da no, ieri-oggi, che potrebbe essere interessante sfruttare e che quindi sfrutta il trend, ma non di un cambio col dollaro, ma di un cross. Sì, perché il mercato del Forex ci permette appunto di vedere negli incroci, nei cross, che sono tutte le coppie di valute che non hanno il dollaro americano, che sono dei, delle, alla fine delle formule matematiche dei due cambi col dollaro. Cioè mi spiego meglio, eh, euro-dollaro e dollaro-yen insieme, sono un prodotto, formano il prezzo di euro-yen. Euro-dollaro e sterlina-dollaro insieme formano il prezzo di euro-sterlina, eccetera, eccetera. E io ho notato una cosa, cioè mi sono accorto in questi giorni che eh, Australia dollar è forte no? ultimamente, cioè in questa tendenza short mi sono accorto che c'è un, un certo tipo di dinamica long che è abbastanza importante importante, è vero che siamo anche arrivati su un minimo mh, storicamente, almeno negli ultimi due anni, molto importante, io lo, lo ricordo sempre questo minimo come il minimo delle elezioni americane, questa è la barra della settimana delle elezioni americane, due anni fa, eh, dove è partito un movimento, quindi io che lavoro price, con la price action, i livelli chiave per me sono i livelli più importanti che il mercato mi può dare, sono livelli di acquisto di vendita, livelli di interesse, i, i punti più importanti di acquisto e vendita che il mercato mi dà. Okay? quindi il mercato se sono importanti se sono stati molto importanti quindi cosa vuol dire molto importanti cioè quando hanno generato un movimento importante eh, possono essere ancora importanti poi nel, nel futuro ovviamente questa è l'analisi tecnica quindi l'analisi grafica che prende come assoluta verità quello che dicono i prezzi cioè io eh, lo credo fermamente perché altrimenti non investirei i miei soldi di brevissimo a volte anche, anzi io sono pr pr prettamente un trader, quindi faccio operazioni di breve. Multi day, quindi non sto dentro solitamente due ore a mercato, quindi intraday, ma sto dentro almeno un giorno o due minimo o di più, però sono un trader di breve, cioè non sono un investitore che prende un titolo azionario o prende il dollaro, lo compra e da qui a tre anni non lo muove più, ok? Cioè, questo voglio dire. Quindi eh, nel momento in cui io mi trovo di fronte a un minimo importante, qui può esserci una reazione. C'è stata la prima, c'è stata anche la seconda e eh, per come si sta sviluppando un po' il tutto, diciamo che si sta sviluppando con una forza abbastanza chiara. Se io prendo per esempio un mensile, lo noterete meglio ancora, vedete come si è creato come un pavimentino su quest'area eh, di recupero. Non c'è ancora stata grande volatilità, ma di recupero, quindi questi minimi sembrano tenere e eh, arrivavamo in realtà nel medio termine da questa gamba quindi questa potrebbe diventare esclusivamente nel lungo termine un doppio minimo tecnico no? per far riportare i prezzi su ma questo poi lo vedremo nei mesi non facciamo i, come dire, quelli che devono prevedere noi lavoriamo sui dati di fatto, quello che ci dice il prezzo quindi in questo caso forza quindi io ho fatto uno più uno, no? ho detto beh eh, nel mercato delle valute dove ho la possibilità di sfruttare anche il trend derivante da, da un cross, quindi dal fatto che eh, ho una view, per esempio, non so, di breve, ovviamente, rialzista su Australia dollaro, quindi USD, ma anche rialzista su dollaro yen, USD-yen. E quindi, qual è il cross che mixa i due? Che il, il prezzo, da chi, il prezzo di, eh, di Australia yen, da chi è formato? Da Australia, dollaro e dollaro yen e quindi il cross è Australia Yen quindi se io vado su Australia Yen eccola qua, questo è un settimanale noterò questa situazione cioè mercato che ha un, un po' un range no? nel, nel breve non ha un vero e proprio trend anche se arriva long però se guardiamo quindi negli ultimi due anni ma se guardiamo un po' più nel breve il mercato ha fatto questa gamba 0,100 ha fatto un ritracciamento di circa il 60% di questo 0,100. Quindi ha ritracciato di circa il 60% e poi è ripartito. E vediamo come il mercato sta sopra adesso questi 82% che in effetti potevano essere, vedete, l'area di acquisto e di vendita eh, più interessante. Quindi se vado poi su un daily, quindi vado sul breve in questo caso, scusate che ho ancora tutti i disegnini, eccolo qua. Vado sul daily mi trovo questa struttura che nel medio termine è sempre come il weekly nel breve noto questa situazione quindi prendo non so l'ultimo mese e mezzo, sto parlando di breve quindi daily l'ultimo mese e mezzo ci caccio anche la mia media esponenziale a 21 periodi, quella della FTV per chi la conosce notiamo che eh, i prezzi sono, hanno iniziato a tornare, vedete eh, hanno fatto questo, quel movimento che si ha sul weekly lo riusciamo a capire meglio falsa rottura minimo, pin bar, movimento, eccolo qua i 3-4 giorni che vi dicevo prima sul daily, no? Rottura pam, pam, pam, pam, pam. si esce no? Movimento, fatto poi il mercato swinga qui fa un falso pullback bam, e riparte giù ritorna su questi minimi, ecco i livelli chiave importanti, e da qui riprende, e qua voglio proprio farvi vedere il trend come sfruttarlo in questo caso allora abbiamo l'ultima gamba questo è più un'operazione di breve quindi abbiamo australia, australia dollaro che sembra essere abbastanza forte no abbiamo detto comunque che vuole andare a prendersi quei massimi e il dollaro yen che comunque non è così debole oggi ovviamente dovremo aspettare la chiusura io come sapete eh, lavoro sulle chiusure di giornata o weekly quindi finché il prezzo non ha chiuso finché il mercato diciamo o comunque il daily, ecco, il grafico daily non è chiuso, è vero che sul forex il weekly è la vera chiusura, come dico sempre, però finché non ha chiuso poi bisogna aspettare. Però, per esempio, una chiusura di questo tipo su, su Australia Yen andrebbe a sfruttare la possibile forza di breve su Australia Dollaro e la non debolezza forte di Dollaro Yen e quindi addirittura se dovesse strappare al rialzo il dollaro yen. l'Australia dollaro comunque va a farsi quei massimi, ci sarebbe un effetto moltiplicatore no? sul cross Australia Yen. In questo caso quindi andremo a sfruttare un trend non di medio termine, quindi di qualche settimana, ma di qualche giorno, su questo cambio. Cioè su questo cross, prendendo l'ultimo movimento di trend, che è questo? Perché questo è il ritracciamento di questo trend, vedete? Cioè non sto prendendo quello che c'era prima, ma sto prendendo proprio questo, pam, pam. questa è la tendenza, la mini tendenza. Qui c'è stato un, eh, uno spike, una pin bar, diciamo, movimento, recupero, questa è anche un FTV, c'è questa lateralità che crea no? un pavimentino, eh, fa questo tipo di dinamica, questa è la gamba, boom, e qui c'è questa lateralità, no? E questo che poi è un mio setup, questa è un FTV, eh, è un una barra outside anche, eh, potrebbe diventare anche un doppio minimo higher close, high high come volete, insomma ha ah, anche, cioè, sì, ovviamente io poi lavoro con i trigger, e si viene a formare proprio sul livello importante che a me piace. Quindi in questo caso andrei a sfruttare un trend nel mercato Forex di breve, di brevissimo, con anche l'influenza, con lo studio, di quelle che sono le due, diciamo, le, le due coppie di valute che formano il cross, Australia-Dollaro, quindi, e Dollaro-Yen. Siccome la mia view su quelle, almeno nel breve, è una view comunque rialzista. magari, ripeto, ovviamente se noi vendiamo dollari, cioè il dollaro si potrebbe comunque deprezzare sullo Yen e depreciare su sul dollaro australiano, o a volte, come succede, il dollaro yen magari che è un cambio di quelli un po' simbolo per il risk off e il risk on, potrebbe invece avere un effetto diverso e quindi a me piace questo cross ve lo dico poi anche perché a livello operativo domattina quindi aspetto la chiusura di giornata e domattina prestino tra le 7 e le 8, 8 e mezza della mattina riguarderò ovviamente il tutto a livello mio operativo perché se questo dovesse aver chiuso bene Beh, eh, io credo che se domattina me lo permetterà, perché se non me lo permette, vediamo. Diciamo che questa zona, quindi se il mercato del, del, del dollaro australiano con lo yen dovesse superare, rompere in volatilità queste zone di massimo, secondo me potrebbe diventare un bel, un bel possibile trade con stop al di sotto di 82, quindi non so, 81, 80, e cercare un movimento che può avere come obiettivo, per esempio, l'area 85. Quindi un trade che magari dura 2, 3, 5, 7 giorni. Insomma, non c'è una, un, una durata perfetta, però insomma, ecco, diciamo quello. Quindi un trend che va a prendere la lateralità di brevissimo, quindi un abbassamento della volatilità direzionale, abbassamento e poi pam, movimento che può generare un bel, un bel movimento. Avete capito? Quindi io eh, su questo domani, ovviamente, ci osserverò. Nella mia, nel mio webinar di oggi, nel mio diciamo eh, come dire, mh, nella trasmissione del messaggio che volevo passarvi: cioè sfruttare i trend nel mercato forex, è molto mh, dinamico. Perché non è solo una questione di dire: c'è un trend mi metto lungo o c'è un trend mi metto corto, cioè. Quindi riassumendo, due cose prima di tutto. Ci sono dei trend un po' più di ampio respiro, quindi di qualche settimana, ci sono trend di qualche giorno. Noi trader che facciamo price action li possiamo sfruttare entrambi, dobbiamo ovviamente capire qua cosa. Per capirlo dobbiamo vedere, qui tolgo questa, era per farvi, per essere più semplici, dobbiamo capire che tipo di movimento c'è prima. Ok? Se siamo su un daily, il movimento può essere breve, quindi di qualche giorno, se siamo sul weekly e siamo vicini anche, anche sul daily a un minimo massimo di swing, io, provate a pensare, se chiudesse così e domani mi fa entrare magari a breakout su questo livello, io qui sono vicino al minimo di swing, quindi all'inizio di un possibile movimento long. Ok? E quindi sono giusto perché ho tutto lo spazio di margine per fare il mio profitto. E eh, in più, quello che con un esempio pratico che oggi c'è sul mercato, e fortunatamente c'è così sono riuscito anche a mostrarvelo, eh, sfruttare a volte, per prendere dei trend, anche la correlazione. Che Nel mercato del forex rispetto agli altri è completamente matematica. Cioè, voi veramente fate delle divisioni o delle moltiplicazioni dei, eh, dei prezzi dei cambi col dollaro e troverete i prezzi del cross. Eh. Quindi è matematica, nessun altro mercato ha questa correlazione. Quindi diciamo che sfruttare il trend anche eh, con lo studio dei due base con poi, quindi quelli col dollaro, per poi andare sul cross. Non è sempre così, ovviamente, cioè non è che ci siano sempre opportunità di questo tipo. A volte si va direttamente, magari su un euro-dollaro o su una sterlina-dollaro, perché è lì che, eh, tra l'altro, io sono i cambi che seguo principalmente, quelli lì che ogni settimana li ho nella mia lista e ho nella mia analisi settimanale. Però, eh, se li conosciamo bene poi si può andare con più efficacia a lavorare anche sui cross avete capito? bene sono le 18.50 allora io prima di salutarvi abbiamo anche altri 10 minuti tranquillamente se vogliamo anche di più io non ho, non ho assolutamente nessun timer eh, siamo qua se a me farebbe piacere anche avere delle vostre domande se avete qualche dubbio se volete insomma parlare un attimo di questo o vedere un altro esempio che mi citate magari così vediamo volentieri siccome siete anche abbastanza un buon numero questa sera volentieri siamo qua e quindi possiamo tranquillamente parlarne quindi io vi, eh, così, vi stimolo anche a fare una domanda se invece è tutto chiaro perché sono stato bravissimo <ride> a, a fare questo questo webinar ben venga insomma è nessun problema, mi fa piacere lo stesso. Eh, allora, allora, vedo Andrea che dice, medie mobili a 100 e 200? Ma guarda, io le medie mobili non le uso tanto, nel senso che non uso proprio le medie, eh, uso ogni tanto appunto la EMA21, che è un EMA che ho inserito io nel 2009 nel mio trading dove eh, per alcune strategie soprattutto mi dà supporto, per esempio penso alla follow the winner, la ftv, però poi basta perché io guardo i movimenti, capito? Io eh, ripeto sono uno studioso proprio dei movimenti di prezzo. Quindi eh, nel momento in cui il mercato si muove in una certa direzione eh, lo capisco già dal movimento, come ti facevo vedere, no? Cioè il fatto delle gambe. Adesso prendiamo qui nel breve, no? Se, se inizia ad esserci una gamba di un certo tipo, eh, io cerco gli swing, cerco i movimenti di swing e quindi è questo, poi il mercato recupera e questi sono i movimenti di swing, quelli che ti sto segnando più o meno, eh, dopo adesso non te li sto, ti sto segnando, quelli che hanno un pullback più, più chiaro, quindi eh, io vado a lavorare su queste cose qua, a me mh, le medie eh, va benissimo, ma le, le, le medie le crea il prezzo, eh, cioè sono uh, algoritmi del prezzo se non ci fosse il prezzo non ci sarebbero medie quindi prima di tutto il prezzo poi le medie però io non, non uso cose so che molti trader per esempio la media 200 semplice sul mercato azionario so che è molto utilizzata che uh, ci sono un sacco di robe voglio dire io però mh, ripeto oh guarda ce l'ho qui nascosta perché la uso quando mi serve l'EMA21 per vedere magari se un trend è un po' più repentino, no, gli do un occhio poi ripeto sempre per questa FTV ma come la metto, la tolgo e sono sempre molto naked no? quindi non uso questo tipo di, di analisi diciamo. Eh? poi Andrea Lloyd dice a me piace anche sterlina sullo yen allora sì, eh, questa è la sterlina dollaro, poi io sai, eh, bravo Andrea poi tu sei un platinum hai fatto un esempio comunque calzante eh, ovviamente cioè, anche la sterlina dollaro oggi forma, guardate, una bellissima pin bar in un swing, bello, anche questo può diventare, no? Abbiamo eh, questa gamba, questa fase, io tra l'altro ho sfruttato anche questo, e poi abbiamo quest'altra, quindi domani addirittura anche sterlina dollaro va bene, voglio dire, no? Cioè, assolutamente. Poi abbiamo il dollaro yen, quindi diciamo che la sterlina yen andiamo a vederla. Ehm, eccola qui. Eh, sì, ci sta, voglio dire, mi, mi piace di più la UDN, se devo dirti, se no mi piace di più Stellina Dollaro, in questo caso, però sì, diciamo che ci sta. Ci sta. Va bene, allora, Gabriele dice, ciao Arduino, euro-dollaro nel giornaliero come lo vedi? Io short, vedo un ritracciamento di una pin bar ribassista, è possibile, è giusto entrare al 50% della pin bar ribassista di ieri, grazie mille. Ma guarda, come ti ho detto, l'euro-dollaro secondo me vive un momento un po' particolare. Eh, sì, questa è una pimbar. però io non ci investirei dei soldi qua al momento, faccio fatica, capito, diventa un po' una scommessa, un po' bianco, il bianco e il nero, o il verde e il rosso se vogliamo. E quindi, ma non, non mi ispira moltissimo, Ecco, capito, no. Ci sono dei cambi migliori, per esempio appunto Audien su quel breakout, prendersi il, quel movimentino di qualche giorno, oppure per esempio Andrea ha fatto della stradina dollaro, per esempio, interessante, no? CppUSD con quella PIN. vediamo un po' come chiudono, ovviamente, no? Però sì, questo. Allora, Luca dice... Il movimento long potrebbe essere sfruttato anche per Australia dollaro in base a come è messo oggi? Allora, può essere sfruttato su tutto ragazzi, cioè, eh, però come vi ho detto, se io adesso vedo questo, no, qui non entrerei, qui non ho neanche un setup, qui non ho un mio trigger, cioè il mercato è lì. Eh, se vado su dollaro yen, eh, neanche qui ho un trigger, il mercato tiene i livelli però mi fa questo. Se io poi vedo però che entrambi possono portare un rialzo e vado su AUDN, mi trovo con un trigger. È anche bello perché arriva da questa gamba, da questa congestione a questa situazione. e Quindi eh, mi viene spontaneo dire, beh, qui trado il cross ovviamente, perché il cross mi permette di lavorare con più efficacia perché non sono dentro sul dollaro, ma sono dentro sul cross, Australia Yen. E quindi vado solamente a comprare il più forte e vendere il più debole, almeno quello che è mi sta dicendo la price action, avete capito? cioè è proprio un, un modo di vedere no? la situazione non che non sia male l'Australia dollaro a ma non ho nessun trigger, neppure, però tutte e due mi indicano un possibile long vado sul cross e noto che in effetti mi dà pure il trigger e me lo dà contestualizzato perfettamente, avete capito? quindi non so se sono arrivato però posso capire che non è così semplice perché io non è che sono quel trader che vi fa due slide, sono più i formatori che magari di trader di trading fanno niente. Ecco, scusate la, la critica, ma è vero, no? Magari sanno molto di mercati, però poi i soldi sul mercato non li investono molto. Io invece sul mercato ci sto, ci sono, ci sono da anni e ho messo tanti soldi sul mercato. Ne ho guadagnati, ne ho persi, ne ho investiti anche in conoscenza spesso, no? Quindi eh, voglio dire, io sono proprio un trader. Quindi in questo caso specifico io so che non è facile arrivare magari stando sui grafici facendovi capire delle cose a livello pratico perché magari con una slide che vi dice ci mettete due medie oppure ci mettete questo indicatore qua, fa una, fa una divergenza oppure fa va a fare un tocco di una cosa, eh, si incrocia un'altra cosa e, e il mercato sale o scende, bellissimo eh? Ma non è il mio, non è quello che io faccio, eh, per me il mercato è molto di più, è, è, è più complesso, ci sono dei movimenti molto interessanti ma molto simili, le false rotture di swing, no? ve ne ho parlato tante volte. E quindi anche quando faccio un webinar, non, avete, non mi avete mai visto con delle slide? Solo sui webinar quelli un po' più generalisti, quelli un po' più magari base dove vi devo spiegare proprio delle cose... Che devono essere scritte, ma altrimenti io vado con i grafici. Perché per me l'esempio pratico è meglio di mille slide, no? Però so e posso capire che non è una cosa, non è una scienza per me il trading. Il trading per me è un'arte e, e qui per me proprio è l'arte della conoscenza del movimento del prezzo, no? E quindi cercare di lavorare in base a questo. Eh, posso capire, però, che non è così semplice entrare in questo mood. Ma vi assicuro che se entrate in, questa, in, questa, in questo mondo che mi sono creato nel trading, di come lo guardo e di come lo vedo, eh, poi vi sembra tutto un po' più facile. E, e voglio dire anche una cosa, mi trovo nell'incertezza del mercato sicuro e certo invece io di quello che faccio. Questo non significa che non perdo mai, anzi i miei stop ci sono, l'ho imposto, eh, ma che nell'incertezza appunto del mercato, la sicurezza di fare delle cose, perché eh, ormai l'esperienza mi ha detto che va bene farle così, è, è poi quello che ti porta nel tempo a guadagnare. Non è la... perché nel trading non esiste la strategia che non perde mai. Però potrebbe esistere l'approccio, tra virgolette, che non perde mai, no? Che è diverso. Bene, eh, allora, Claudio dice l'oro, ma non so di cosa intendi l'oro. Ovviamente questo è un webinar che parla di un tema, quindi non è una trading room. Se volete venire comunque alle trading room che facciamo su YouTube, oltre a quelle le Turbo 24 che facciamo il giovedì, qui con IG, abbiamo io il lunedì, ogni lunedì alle ore 15 sul mio canale YouTube faccio delle trading room, quindi potete venire, magari lì parliamo dei mercati. Mentre al mercoledì facciamo un'altra live, ragazzi, Uh, vi faccio vedere sempre dal canale youtube uh, facciamo un'altra live sul canale che è la, praticamente la live insieme ad antonio dove in realtà trattiamo di vari temi nella live che facciamo il mercol al, al mercoledì eccolo qua vi faccio vedere il uh, eccolo qua il canale airforex e um, parliamo di cripto a volte parliamo di mindset parliamo di tante cose e poi il venerdì o il sabato facciamo la rubrica azioni nel mirimo, dove invece parliamo solamente di titoli azionari. Quindi, bellissimo, seguite il canale perché ne abbiamo un sacco di robe. ok? Va bene, allora io intanto spero di, di aver dato degli spunti, eh, ovviamente dopo questo webinar non è che si diventa dei price action trader a tutti gli effetti, però sicuramente si può andare a consolidare delle certe conoscenze o addirittura impararle o ad ampliarle bene Alessandro buona serata io vi ringrazio vi ringrazio per tutto quello che insomma siete sempre qui e quindi mi fa piacere molti nomi li, li conosco e quindi ringrazio un po' tutto e un po' tutti e vi auguro una buona serata vi auguro una buona settimana di trading noi ci vediamo ovviamente domani sera alle ore 19 sul mio canale YouTube per la live e poi con gli appuntamenti con i G come sempre Grazie a tutti e a presto. Buona serata.